Grazie al consigliere Martucci, consigliere Alpare, a Paolo di Grazie ma no, sono estremamente, ragazzi, estremamente soddisfatto che sia partita la discussione su di questo punto, è importante per la città, però i oggi ho cominciato a fare. altre volte, ne testimonia anche un giornalista editore, volte siamo andati a fotografare. però stranamente per da fuori soltanto oggi tutti tutti siete preparati e anche un po' di l'abbiamo come gestiscono la vita, gestisce il servizio, quindi mi chiedo, fino adesso sarà rabbia c'è da andare dentro l'avete mantenuta sedata Beh, il problema è non è quello che non hanno fatto e per quanto non lo hanno fatto è ancora più grave non è perché, lo sai sono stati più furbi quello che fessi nuovi no, no, è che probabilmente non c'è stato il controllo e se non c'è stato la pubblicità e se c'è stata la pubblicità, non è oltre che essere grande, non è carina. Poi si dice: Ma il taglio dell'erba deve essere effettuato soltanto nelle zone dove passa la spazzatrice. E intanto non riusciamo far tagliare l'erba dove passa la spazzatrice, poi non siamo. e come il cittadino poi che il servizio che ha stabilito lei è, è effettuato come da scritto e se questo non viene effettuato le sanzioni vanno applicate ha ragione Montesi quando dice voglio essere a conoscenza anche il comando che sono fatto qui però va bene, va bene, voglio essere a conoscenza di quante sanzioni sono state effettuate e io posso dire la loro necessità di fatta, fu interpellata da me nel momento in cui eh, non raccoglievano la nettezza che La, della società umana, si sono eh, un all'avvocato atto di diffida stragiudiziale in, ma detto, senza disatto il lavoratore ha acceso in poche diverse, con varie finanziarie diversi personali, questo è riferito agli operai che dicevano in questo momento del quinto che la datrice del lavoro del genere urbano serve da circa 22 mesi in e non alla la società finanziaria, che evidentemente suo rispondendo al titolo dello studente di ognuno dei lavoratori come la ministra PAC, che questo comportamento negativo della vita del ha stavendo, e sta avendo l'effetto di una grave assorbenza con un voluto non volevo, da parte dei lavoratori nei confronti delle finanziarie e che queste ultime stanno avvisando i lavoratori del per curarlo lo stato di somministrazione dell'anno in cui di rinforzamento e la protezione di potere di e nei loro confronti quali sono tutte le stesse ragazze di giudizio sì. sì. sì. sì. Il dipendente normale del filare dell'intelligenza di lavoratori studiati, il della vita le soldi del titolo dello stipendio, direttamente da te, non pensate da questo giro sì. di sì. io credo che questa mm -hmm. non è verissima, è esatto. e se i lavoratori si rivolgono a un cargo. a um... Andremo avanti alla Comunale e la allora Corte dei Conti perché questo è il segnale che non possiamo dare alla città. Non possiamo dare alla città questo segnale. Io, in una battuta, è vero, siamo andando verso l'Europa, partecipa al mondo di tutti, però, attenzione, in un momento di crisi, in un momento di crisi, di disagio, delle società locali si fa sentire più forte e quando c'è un disagio delle società locali quando manca il lavoro il disagio è forte e quando una società viene da fuori regione a gestire qualche cosa ripeto andiamo verso verso Europea. però il disagio nasce da una società che viene da, da fuori nei giorni e non fa il proprio dovere quindi la società lo oltre che si anticipa nel lavoro di quello del rispetto che ho provato a dire per carità devo dire che ho parlato più volte con gli operatori che sono tutti, tutti educati ho parlato su diversi loro devo dire che sono anche con una dispiacere perché qualcuno mi ha raccontato delle sue vicende personali in questo quest ultimo periodo proprio legato alla mancanza di cittadino del, del stipendio però il problema è che non è l'operatore qui manca proprio la gestione io vi invito in schiene, in maggioranza, a fare una passeggiata nel sito di ricordo dei mezzi di questa società la più piccola è così che te l'ha detto L'ha detto Gentile. E allora, non è il fatto che ci siano presenze di Iraq, ma anche il fatto come, come si facciano lavorare queste persone. Per quale motivo le campagne stanno in ferme mesi e mesi? La ragione, la capra, la provinciale fino a qualche tempo fa quelle campagne ragazzi le campane dovevano sparire dal territorio perché nel momento in cui tu in individui una zona bene per fare la differenziata se, se lasci la possibilità al cittadino di buttare un altro singolo la differenziata non fate la mano così come nelle zone dove c'è la differenziata non lasciate i cassonetti non è pensabile che si lascia il castoretto non è giusto quando si dice che il cittadino va aiutato, no, va aiutato l'amministrazione, perché il cittadino il cittadino sta affettuando abbastanza bene. Io credo che devo diventare in capacità in questa distanza, perché al di là della vita possa fare il proprio compito in casa nostra dovremmo noi governare dovremmo noi governare la vita a sono loro che governano loro io più volte questo lo dico perché sono abituato a contatto di lei quando c'è un problema in cittadini se un problema, c'è un problema non era abituato non sono come comunicato al suo ma al suo direttamente la vita perché il rapporto doveva essere questo: quando c'era l'altra vita, c'è quel tipo di problema. anche attraverso gli organi istituzionali, dirigenti, assessori, ma che avresco anche nella stragrande maggioranza dei viaggi, che comunque mi crea un problema all'assessore e al dirigente, perché non ascoltano neanche loro. Questi viaggiano talmente veloci che non ascolta nessuno della amministrazione. Forse qualcuno, forse qualcuno sì, però. Il rapporto che in un paese come altro, perché sì, si a 50.000 abitanti, ma sempre un paese che ci conosciamo tutti e siamo abituati, la gente abituata a fermarci per una strada e chiederci direttamente a quello che non fa. E noi, siccome non ce l'abbiamo ordinato il merito di fare gli amministratori di questo comune, dovremmo essere anche in grado, se non di risolvere il problema chiaramente di affrontare e ad oggi ad oggi non c'è mai stato un tavolo di, di dialogo se così deve fare pure un percorso attraverso la commissione preposta in questo caso la commissione dell'ambiente e allora sono d'accordo che può, lo, non dobbiamo ricordare sul tema sul tema di cioè delle, della parte. ma sul fatto politico amministrativo io voglio al tavolo della commissione voglio guardare in faccia responsabile e mi deve spiegare per quale motivo una a me a casa mia mi ha fatto il servizio che io gli sto pagando non gli è concesso e mentre io me sto qui alzando la voce lui mi spiegare chi gli autorizza a fare Anch'io mi perché non credo che l'assessore vada sui giornali dicendo cose non vede. E se qualcuno mi ha dato la possibilità di non tagliare l'erba, io voglio io mi sono candidato mi sono candidato in discussione questa discussione lo so che a me mi interessa non mi interessa l'autorato e il valore prego lo sai che questo presidente perché probabilmente si ha il centro di sono limitato e forse voi sapete che sono milioni di euro che i figliari stanno andando a questa Perché? Non è dicendo, cioè, ah, tagliamo il suo discorso. Sì, io non, non l'avrei dovuto fare per niente. So. Però voi oh, non avete dare la possibilità. le situazioni vanno affrontate allora, siccome io ho detto all'inizio, non voglio avere una problema, ho detto chiaramente che probabilmente c'è una mancanza da parte di tutta l'amministrazione affrontiamo insieme, ma va affrontata va affrontata perché così avete dimostrato di essere incapaci grazie consigliere Abbate, velocemente un pregio parola grazie Presidente. allora così per di è stato più malato, per però è vero che le, le persone devono essere gelenti, un po' affrontare la nostra di questa amministrazione che è da penso che, Grazie. I consiglieri, mi ha fatto il grazie, presidente. No, consigliere io non è che voglio, voglio, mi il di Lei è il mio. è sta parlando delle stesse, un varco di tempi, cose che abbiamo sottolineato il primo, il signor abbiamo le vostre difese, abbiamo parlato, però poi resta un'ora comunque visto che c'è la volontà di Comunale in un minuto quel che ha il solito diciamo quello che è la distribuzione vera e propria anche perché appunto come già ho detto l'abbiamo sottolineato voi e, e questo è e avanti, cioè, il risultato è due a noi oggi pensavo alla parola due ore e le stesse cose lei fa la serenata se grazie consigliere Arapresi consigliere De Guardia E questa amministrazione inizialmente mi ha ancora assistito in alcune cose a parte, scusami. Intanto, innanzitutto, ogni condizione che viene fatta da questa amministrazione, un bersaglio, cioè, la, la commissione dell'organizzazione del campo ci che ha per, per verificare i lavori che sono stati fatti, sono stati pagati, che ha fatto pagati, che sono stati fatti, che è di questa amministrazione. Di questa amministrazione avere macchina sia una macchina seria, direte, trasparente e, e quantomeno sia a supporto dei cittadini. Per quanto riguarda quello che dicevo prima, noi siamo complici di questa situazione, io non mi sento assolutamente di essere complici insieme eh, agli altri consiglieri comunali, perché noi dall'inizio, già con il consigliere Marco, che era il presidente di questa funzione, abbiamo sempre portato all'attenzione di questo consiglio comunale i problemi che ci creava questa con la raccolta di tutti i soldi che vanno quindi perché, perché faccio una richiesta proprio spassinata faccia finta cioè noi siamo cittadini di area e siamo costretti a un'eco in vogliamo Oh. Uh -huh. grafica del modello che ha un po' la spesa del centesimo qualcuno di questo è la beneficio che ha dato la spesa del mercato quindi, secondo me, portate tutto, cioè, c'è il posante di Consigliere bisogno bisogna gli stagini, educare i cittadini, educare i cittadini e poi trovare una formula che mm. sinergicamente possa far funzionare proprio la mente anche mm. se, no. cambiando del tutto la vita, se, se questo è il caso. Grazie. grazie, grazie. grazie. if they had. ma che esiste tutti i cittadini, ma state guardando il territorio come lo state i governanti, noi siamo attenti a quello che facciamo, questo è il bisogno, 10.000 euro per i nostri ricordi di capo d'acqua, 10.000 euro per il nostri ricordi d'attività di capo d'acqua, 40.000 euro per i nostri ricordi d'attività di capo d'acqua, 40.000 euro per i nostri ricordi d'attività di capo d'acqua i pochi soldi che potete gestire con spettro di soldi poi per qui qualcuno di me la davanti a delle responsabilità no? e dire no, cioè noi ci abbiamo lavorato non ce avremmo lavorato siamo sei anni che ci sono e avanti noi non è questo è il problema se è che fate di un'amministrazione o cambia le e veramente non sono e o così non potete andare avanti sì. grazie grazie consigliere chiediamo gli interventi eh, il nostro chiesilindro assessore al mente potrebbe essere ancora è il interessamento del lavoro che si è iniziato in questo momento una cosa esiste contenzioso sull'isola. Ci direi che senza ricerca di certo sottilità, da oggi, da ieri, da quando abbiamo avuto, fa parte del eh, il problema del comunicato. Per quanto riguarda l'esproprio e tutto il lavoro che abbiamo fatto domani, cioè, che si stava molto... Potrebbero eh, esserci ricorsi alla rete, però sono una ricorsa. Eh, abbiamo un perché eh, che c'era tanto... Sì però per scusate questo... ragazzi, allora questo consiglio ha, ha, ha, dato, ha dato la compriabilità a quell'opera. C'era un ricorso da parte di un privato che abbiamo finito il tutti i procedimenti, quelle normali, ma non erano normale. Nel... Intanto il è il proprietario comune perché non gli hanno ragione. C'è la società comunale che ci spiegherà meglio la cosa. Sulla, sul rivolto dell'accordo rosso, e quindi di fatto a non c'è il carattere, quindi questo è la verità. L'unica via che ci dovrebbe essere quella del rivolto alla la nostra stanza, quello che è stato rivolto, però questo è tutto da vedere, il proprio secondo, una, nella, una. Ora, punto è che questo è questa parte, non ci guarda neanche la pensione si, sì, oggi si sì. oggi non c'è nessun contenzioso perché ognuno ha visto oggi grazie al nostro segretario comunale allora, andiamo avanti penso che questa è stata ovviamente esaurita la discussione le sulla parte del rischio del, dell'urbano di capire che è stata inviata alla commissione e, a, a, a, alla Commissione di che di Progressi per discernare meglio le problematiche di questo rischio La discussione crisi politica che è la posizione che ha eh, eh, risolto, perciò rivediamo questa discussione, consigliera la una facoltà. la dei... no, appunto all'ordine del giorno è emozione per poter, è emozione da un lato la ragazza di mozione come fare, come c'è allora chiudiamo, chiudiamo il punto chiudiamo il punto numero 12 andiamo al punto numero numero 6x13 che è regolamenti più Umani che poi il consigliere Ludovici proporrà questa come mozione, il regolamento rappresentato presentato in modo che possiamo portarlo nel prossimo consiglio unale che se deve determinare leader di tutte le commissioni del settore. Perciò, Buongiorno vogliamo avuto... mozione. presentata prima, perciò vogliamo la mozione per poter svolgere. No, per risparmati.